Ed eccoci in diretta, bentrovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di Buongiorno Dottore, allora vediamo i numeri di telefono per uh, uh, i nostri telespettatori e questi numeri vi consentono di interagire con noi 011 06 00774 il numero per chiamare 348 80 40 254 per sms e whatsapp e andiamo a presentare anche l'ospite di oggi qui al mio fianco la dottoressa Giorgia Carpegna Buongiorno, buongiorno. bentrovati Odontoiatra, e infatti avete già visto il capitoletto che è un po' la, lo spauracchio un po di tutti i pazienti che probabilmente insomma, devono varcare la soglia di uno studio medico, soprattutto di uno esatto. studio dentistico, la paura del dentista. Come sì, mi superarla? Mi sembrava giusto iniziare l'anno con, uh, uh, con un aiuto nel superare quello che sono i timori principali che i pazienti hanno nel prendersi cura della, della propria bocca, ma soprattutto sia nel prenderne coscienza che poi nel decidere di recarsi dal, uh, nello studio dentistico. Uh, I timori principali generalmente ho tolto il classico um, timore appunto di, eh, di andare di fare la telefonata e eh, sono dovuti a traumi generalmente avuti in, in età adolescenziale o da bambini ehm, Legati alla paura del male, della, della puntura o uh, di un ambiente generalmente settico. Vediamo l'immagine ecco. della regia che non certo è molto ben augurante. Se il trapano fosse questo, insomma, ho qualche, qualche dubbio. Però mi, a me è capitato tutto. purtroppo con un bambino di un genitore che per spiegargli come venivano fatte le otturazioni, fa sì, sì, la dottoressa usa un trapano come quello con cui metto i quadri. Che io l'ho guardato e ho detto, sta spaventando me. Cioè, no, bisogna... Quindi effettivamente quelli che sono poi i timori principali sono poi quelli, fortunatamente ad oggi, di tecniche eh, di, eh, per tranquillizzare quello che sono i pazienti, al di fuori dell'empatia del, eh, del medico stesso, ne abbiamo diverse, quindi eh, esiste la possibilità al di fuori di utilizzare alcuni tranquillanti, quindi... Dei farmaci eh, c'è la possibilità di utilizzare l'ipnosi che porta il paziente in uno stato di tranquillità ehm, durante tutto quanto il trattamento e abbiamo la possibilità di usare delle sedazioni sia sui bambini che su, sugli adulti eh, che ehm, permettono al paziente di rimanere in uno stato di semi eh, coscienza e di non accorgersi assolutamente di tutto quello che viene effettuato o, durante la, la terapia. Ecco, dottoressa, peraltro quelli e queste persone che ha citato eh, evidentemente hanno già superato il primo step, che è quello di già chiamare, che uno viene un po' frenato, già dice ma quasi quasi rinvio una chiamata o un'eventuale visita dal dentista Beh, spesso la è... paura porta a trascurarsi comunque e di non recarsi al dentista fin quando il paziente non ha poi effettivamente quella che è un'urgenza il problema in questi casi è che poi il trattamento diventa spesso più complesso, più lungo più costoso rispetto a quello di effettuare magari controlli più ravvicinati nel tempo, anche solo una volta all'anno. Uh, in cui si riesce ad avere un avvicinamento uh, col uh, col dentista conoscere il, uh, il medico che andrà poi effettuare eventualmente le cure in uno stato anche uh, mentale più rilassato perché non avendo male si è comunque più uh, predisposti a a effettuare quelle che sono le, le visite di, di controllo nel momento in cui qualsiasi di noi ha dolore da qualche parte ovviamente è preoccupato e quindi è in uno stato già ag più agitato rispetto alla, alla norma. Ecco, quando parla di casi urgenti, eh, cosa si intende? Generalmente sono infezioni, ascessi, mm. o, che possono portare quindi poi magari anche alla perdita del, del dente, gonfiori del volto, e quindi non sempre situazioni in cui è poi possibile intervenire nelle maniere più delicato-conservative eh, rispetto, rispetto ad altre, assolutamente. Qual è l'approccio migliore per, per un paziente che, che si reca in uno studio Uh, così io inizio a immaginare, è, è, è meglio prima farlo accomodare in una sala aspetto, in modo che magari non, non sia già tra, tra, trafelato dal trasporto e arrivi lì, e, quindi si rilassi un attimo, è meglio subito farlo accomodare? No, generalmente no. È meglio passare per, per step, se, sicuramente può essere utile per il paziente stesso non uh, vergognarsi del fatto di avere timore, ma di, di dirlo già al momento del, dell'appuntamento o comunque quando entra in studio, in modo tale che sicuramente verrà fatto accomodare in, in sala d'attesa, dovrà compilare poi, sicuramente si viene che deve essere sempre compilata uh, l'anamnesi, piuttosto che le, i vari consensi all'esecuzione della visita o... Grazie o simili e eh, dopodiché eh, avvisando il, il dentista che andrà a prendere in carico il paziente eh, si può iniziare anche da una semplice chiacchierata per capire quali sono i motivi che l'hanno portato ad avere timore, per conoscersi e per entrare un pochettino in, in confidenza e sciogliere la, la tensione che può essere portata alla visita e questa chiacchierata può avvenire anche su o sia in sala d'attesa o comunque in una stanza che non mostra magari quello che poi sarà l'ambiente in cui avverrà la, la visita e solo in un, in un secondo momento poi eventualmente recarsi effettivamente nella, sulla poltrona sul riunito e eh, valutare la, la situazione sempre tenendo conto che generalmente la prima visita fortunatamente non prevede nulla di, eh, di doloroso in quanto gli strumenti che vengono utilizzati sono un semplice specchietto per riuscire a vedere tutte le zone della bocca e del dente eh, necessarie ed eventualmente vengono effettuate delle, delle radiografie che ci permettono appunto di vedere lo stato di, di salute anche del, dei denti, quello in un secondo momento. Dalla sua esperienza... Eh, occorre spiegare magari cosa si sta andando a fare al paziente o o insomma uno inizia a operare. Inizia no, è sempre a lavorare, bene iniziare. No, no, è sempre bene spiegare sulla bocca. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, paziente no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, di no, no, no, no, timore no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, paziente eh, impreparato e eh, avvisarlo quindi di tutto quello che, che si andrà a fare. Addirittura generalmente al di fine della prima visita, nel caso in cui sia necessario poi intervenire e proseguire con delle cure, eh, quello che sono solita fare è già iniziare a spiegare quello che eh, verrà, verrà eseguito negli appuntamenti successivi, quanto dureranno gli appuntamenti, il numero di appuntamenti necessario per eh, arrivare al termine di, di quelle cure, così che il paziente sia preparato su quello che, eh, che verrà eseguito. Nel caso in cui questo poi non fosse necessario, come dicevo, abbiamo poi anche la possibilità di utilizzare del, una sedazione eventualmente tramite del prototipo, ossido con una mascherina che viene applicata sul naso e eh, che permette al paziente di rilassarsi, arrivare quasi in uno stato di dormiveglia, così che si possa tranquillamente lavorare e, eh, come dicevo, il paziente alla fine del, del trattamento non ricorda quasi nulla di quello che è stato eseguito e del tempo che è trascorso e aiuta particolarmente in questi casi. Sì, perché come dicevo, è un trattamento tra l'altro super sicuro perché si può utilizzare a partire già dai, dai tre anni di età e in avanti e quindi non dà nessuna, nessuna sequela, cioè il paziente è finito il trattamento, poi poi ovviamente andare a lavorare, fare sport, lavorare senza nessuna conseguenza. Ha eh, parlato di protossido, eh, ci sono altri tipi di, di anestesia o tipi di... Di il calmanti che si possono utilizzare? Allora, il protossido è un, un, un, appunto una sedazione che viene utilizzata in aggiunta ovviamente all'anestesia, non la sostituisce. Ah, non la sostituisce? No, assolutamente, non, non, non sostituisce quella che poi l'anestesia, però viene effettuato prima, così che anche poi quello che è il fatidico momento della, della punturina che viene effettuata per addormentare il, il dente, eh, risulti meno, mh, meno doloroso o meno, o meno traumatico. E, hai, la... la... La, la quella siringa in acciaio sottile che, che poi inietta l'anestesia, quella c'è sempre? Quella c'è sempre, <ride> però appunto uno non se ne rende conto oh nel me. momento in cui viene utilizzata, esatto. Non hanno ancora... Esistono in realtà delle, delle tecniche che permettono l'iniezione dell'anestetico completamente in maniera quasi in dolore, con una pressione continua, molto localizzata ad oggi, eh, però purtroppo la, la forma è sempre quella, non ah, l'abbiamo ancora cambiata. Poi invece subito la regia mi, mi smentisce. No, no, è un altro tipo, no, sì, ma dipende tipo... se questa ah, in sì, quella invece. Perché... Sì, sì, sì, la classica una, sì, sì, sì, c'è. Mm. Che poi in realtà il problema della, dimen della, della dimensione della forma è che oggettivamente per raggiungere alcuni punti in bocca con le, non si potrebbe arrivare diversamente perché ecco. comunque bisogna arrivare nel, al fondo, della, alcuni denti si arriva al fondo della bocca e quindi per raggiungerli ci vuole una distanza obbligata. Peraltro dove si inietta? Sul davanti o anche da dietro? La, dipende, generalmente, diciamo della... dipende poi il tipo di anestesia che si deve andare a, a eseguire. Eh, generalmente viene iniettata nel lato tra il dente e la guancia, l'anestetico, un'anestesia plessica viene fatta in quella zona lì. Tranne per i molari inferiori che invece si va un pochettino più indietro, che prevedono un'anestesia di tipo tronculare, ma quelle poi sono specifiche, ovviamente cliniche. Adesso, per insomma, a beneficio dei telespettatori che magari non vedono queste foto e non hanno mai affrontato di persona. Un problema di questo tipo, un'anestesia di questo tipo, uh, è, è, è più l'immagine che fa impressione, sì. in realtà poi no, no, si, si, sente si sente poco. Si sente molto poco e a meno di un pizzico di una zanzara, dico sempre io quando la, la descrivo. La sensazione che generalmente poi viene a sentirsi è un po' di gonfiore nella zona e uh, soprattutto per quando si parla nell'anestesia dei denti superiori si sente il formicolio sul dente davanti e sul dente dietro rispetto a quello che deve essere deve essere curato, eh, mentre nei denti inferiori può si può anestetizzare anche un pezzettino della, della lingua e del, del labbro, indicativamente sempre solo fino alla commissura labiale, quindi più o meno fino a questa zona, e si sente un formicolio, come quando ci si addormenta un piede o una mano perché siamo fermi nella stessa posizione, la sensazione è poi quella. e La durata è indicativamente di due orette da quando si effettua l'anestesia, perciò considerando poi che ogni cura più o meno può durare. 45 minuti, un'ora, vuol dire avere ancora la sensazione per un'oretta. Cioè anche quando si esce da un, quando da si un esce. Esatto. Da uno studio e quello è là. Esatto. E, si può bere, e mangiare sì. dopo? Ah, sì. Ah, sì, bisogna solo fare attenzione ovviamente perché soprattutto quando si fa l'anestesia inferiore eh, la, il labbro risponde un po' meno a quello che sono gli stimoli e i controlli del, del movimento. Quindi consiglio sempre che evitare il caffè perché si rischia di bruciarsi almeno per un'oretta o se no bisogna berlo con una cannuccia che è preferibile. Allora, 011 06 00774 per le chiamate 348 804254 per sms e whatsapp, andiamo anche a, così a, a curiosare all'interno dello studio, eh, c'è un qualche strumento che fa più paura degli altri, che so il il trapano piuttosto Sì, generalmente che il... è quello che fa più rumore, quindi è ah, il trapano. per il, il rumore tra... ci si sì, spaventa più. Sì, ci si spaventa secondo me, più, almeno per quel che dicono, e più per, per il rumore che viene, che viene effettuato dal, dallo strumento. E quindi soprattutto nei bambini, quello rispetto agli adulti, è bene sempre farlo provare prima di iniziare, così che si accorgano sia della vibrazione che del rumore di che cosa si, si tratta perché il rumore è paragonabile un po' a una turbina di un aereo quando sta partendo, se dovessimo, essere, dovessimo fare un paragone preciso. E, e quindi quello è quello che un, purtroppo non si può ridurre e si sente in, in ogni caso. E, esistono delle, volendo, delle possibilità di, avevo, di tenere, per alcuni pazienti lo suggerisco, di tenere le cuffie se vogliono sentire la musica, se non vogliono sentire rumori. L'unica cosa è che per la mia esperienza a volte eh, il paziente si estranea fin troppo dalla no. situazione e mm. quindi poi può venire spaventato dai movi non tanto dai, dai rumori ma dai, mh, dai movimenti che non, uh, che non si aspetta, quindi quella è un'altra un possibilità. Un'altra cosa che consigliamo sempre a volte può essere quella, se abbiamo nei bambini dei film o dei cartoni preferiti, io utilizzo una televisione dove lavoro, nel sedere unito su cui lavoro e quindi eh, mettiamo il cartone al bambino così che l'attenzione in quel caso sia distante da quel che andiamo a fare e si riesca a lavorare tranquillamente. E questa è una tecnica che funziona anche con i bambini particolarmente non collaboranti che hanno molto timore o con bambini che a volte abbiano un... Uh, problematiche di disturbo dell'attenzione o, o altro. Ecco, tra l'altro, ecco, ci sono del, dei pazienti che non sono pazienti, cioè poco collaborativi o, o comunque che, che si muovono, si agitano durante un, un, un lavoro. Un Può capitare, generalmente ovviamente pazienti che sono timorosi Che quindi saltano un pochettino di più a ogni cambiamento di, di posizione o, o altro uh, Però generalmente negli adulti è un po' meno presente È una cosa che è più presente nei, nei bimbi Che cercano di parlare ovviamente per tutto il tempo Fanno tante domande E quindi in questo modo di nuovo torniamo al fatto che Spiegando tutto quanto all'inizio Interagendo proprio col bambino come fosse un, un gioco Ovviamente vengono utilizzati termini adatti all'età del, del piccolo paziente, uh, in quel caso lì si riesce a, a mantenere l'attenzione del bambino su quello, sul fatto perlomeno di tenere la, la bocca aperta e di non, uh, di non muoversi particolarmente. Bisogna anche dire che fortunatamente gli strumenti che utilizziamo, uh, anche se c'è un movimento, si bloccano in sull'istante, quindi non prevedono possibili danni per movimenti o improvvisi o altro, quindi è sempre tutto quanto fatto in estrema sicurezza. Ecco, abbiamo parlato di, di strumenti che mettono un po' di, di soggezione, eh, dal punto di vista invece dell'intervento, qual è quello che... È? Che preoccupa di più l'estrazione piuttosto che... L'estrazione del dente lo... del giudizio è quella che generalmente fa un po' più timore perché ovviamente si, si sente a volte che, ci si, fa sia la che il dente sia vicino al nervo, che comunque eh, è un intervento che prevede una parte anche, anche chirurgica, dei punti, e quindi quella che forse generalmente fa un pochettino più timore, oppure la, la, gli interventi di implantologia, quelli anche sono quelli che uh, la gente conosce meno e quindi tutto ciò che si conosce meno è un pochino più spaventata, per quanto siano estremamente sicuri e indolori ovviamente al, al giorno d'oggi. Allora, dottoressa Carpegna, abbiamo un messaggio ma anche bello corposo buongiorno dottoressa domenica mattina mi hanno tolto un dente il dentista ha avuto un po' di problemi nell'estrazione ora sto facendo la cura con antibiotici e acqua e sale finirò stasera di prenderli come mai però sento ancora un formicolio sulla guancia e verso il mento non è che nell'operato abbia preso il nervo e che quindi questo adesso sia ancora intorpidito cosa devo fare? grazie Fabrizio come stavamo giustamente dicendo <ride> lei primore. È preso presa subito. Allora, può capitare a volte in realtà che nel caso di eh, infezioni particolarmente importanti ci possa essere un, si chiama stupor del, del nervo, e quindi il nervo resti non danneggiato assolutamente, ma eh, intorpidito nelle settimane successive al, all'intervento. La cura con l'antibiotico o eventualmente anche col cortisone può aiutare... Um, Assolutamente a ridurre quella che è l'infezione e la, la lesione sul nervo, e eventualmente può essere utile. Um aggiungere dei, se non dovesse passare nei prossimi giorni, eh, faccia conto che uno stupor de nervo, del, del nervo può durare anche fino a 30-40 giorni, 30, giorni. Si possono, esistono degli integratori che eh, aiutano a ri, ehm, riportare la, la vascolarizzazione e la risposta nervosa eh, che può tranquillamente chiedere o al collega o al medico di base di, di prescriverle. Uh, antibiotico l'antibiotico è, è e per, per sgonfiare il è, no? sì, è una cuola che generalmente viene utilizzata per sgonfiare un pochettino la gengiva l'antibiotico è perché eventualmente, evidentemente c'era un ascesso ed è stato il motivo per cui è stato tolto il, il dente eh, quindi generalmente viene prescritto per sei giorni da domenica a oggi sono sei quindi direi che è corretta la, la terapia assolutamente poi non avendo visto il paziente non, non mi posso permettere certo. ovviamente di dare eh, indicazioni certo. in merito Senta, um, sbaglio o oh, l'estrazione, l'estrema ratio del. Cioè, um, sì. Insomma non c'è più niente da fare quando bisogna estrarre un dente, esatto. no? non c'è altra cura. No? Nel momento in cui un dente deve essere estratto è perché ovviamente non abbiamo più possibilità di eh, recuperarlo. È ovviamente sempre preferibile mantenere un proprio dente in bocca rispetto a doverlo sostituire con quello che può essere una protesi o un impianto e eh, generalmente si cerca di rimanere il più conservativi possibili. Eh, però questo è possibile, come dicevamo, se viene mantenuto un protocollo di prevenzione di visite continue nel, negli anni, se invece si aspetta al, ovviamente di avere male la possibilità che eh, il dente non sia più recuperabile è invece maggiore e quindi si può arrivare al dover estrarre il dente, cosa diversa invece sul, sui denti del giudizio che invece vengono rimossi o perché non abbiamo spazio in bocca e quindi la loro crescita è bloccata ehm, dai denti davanti piuttosto che dal, dall'osso intorno, quindi il dente posizionato in una maniera non consona alla sua fuoriuscita, uh, come l'immagine che ci offre la regia in maniera, in maniera simpatica, quindi la, andrebbe crescendo, andrebbe a toccare e andrebbe contro gli altri denti, rischiando di, di danneggiarli, eh, oppure se dobbiamo, per caso, mettere eventualmente un, un apparecchio ortodontico per riposizionare dei denti che si sono sovrapposti, allora in, in quel caso lì possono essere estratti i denti del giudizio per recuperare del, dello spazio. Ho capito. Um, mi, mi chiedevo, um, insomma non è così semplice estrarre un dente, insomma ci vuole un... Una bella forza, un bel. No, quella... come, come riuscite? Eh, avete degli strumenti che insomma fanno delle leve esatto. particolari? Abbiamo degli strumenti che si chiamano apposta leve. Hai ah, visto? Ecco. <ride> Sì, sì, sì, sì, che aiutano ovviamente nell'effettuare il movimento giusto per la, per la rimozione del dente, che vengono posizionate tra il dente davanti e il dente da estrarre e eh, aiutano ovviamente a ridurre quella che è la forza necessaria per, per estrarre il dente. E quindi il paziente non sente assolutamente nulla dal punto di vista di, di dolore, eh, può sentire un pochettino quello che è il movimento o il fatto di essere appoggiato ovviamente in, in bocca, quello, quello sì. Però sono, tutti sono tutte quante sensazioni di contatto, non sono sensazioni di, di dolore. Cosa succede una volta estratto il dente? Beh, immagino che ci sia un... Si vengono dati un, dei punti un, generalmente. Un vuoto? Sì, vengono dati dei punti a chiudere la zona e ah, poi okay. il, il pian pianino si riepitalizza e si richiude il, il folalveolo, alveolo, la zona che era occupata dal, dal dente. In 21-28 giorni la gengiva è completamente richiusa. I punti si tolgono generalmente dopo sette giorni e, e si può mangiare, lavare i denti normalmente. tolto un paio di, di giorni in cui bisogna fare attenzione alle cose un pochettino più salate o più calde che possono dare fastidio alla zona che è stata trattata, per il resto invece si, si può usare la la quotidiana, le quotidiane abitudini nel nell'igiene e nel nella vita di tutti i giorni. E poi, dottoressa Carpegna, ci si può ragionare sopra? Cioè, una volta che viene estratto e insomma... Una volta estratto il dente bisogna valutare. Allora, in base alla... Una volta si è in base di quello ovviamente dipende poi dalla zona del, in cui è stato estratto il, il dente se il dente è in una zona posteriore o molare generalmente passato questi, questi fantomatici 28 giorni si va a eseguire una radiografia per valutare che effettivamente l'osso si, si sia riformato e eh, che ci sia la possibilità di posizionare eventualmente quello che può essere una, un impianto Uh, se invece uh, stiamo parlando di un dente nel settore estetico, quindi in una zona visibile uh, quando sorridiamo, quindi fino generalmente ai premolari, si va a effettuare un impianto a carico immediato, cioè si va a posizionare l'impianto già il giorno stesso del, dell'estrazione e eh, al generalmente al mattino subito dopo l'estrazione, già alla sera viene riposizionato il dente, in modo che anche dal punto di vista estetico il paziente non resti con un buco o comunque con una situazione di, di discomfort. Quindi quello si valuta poi da, da, settore, da situazione clinica a situazione clinica del paziente. Ma è quello che viene definito il provvisorio? O... Viene posizionato prima un dente provvisorio, ah, assolutamente eccomi. sì, esatto. Il dente provvisorio deve permanere un paio di mesi, successivamente eh, viene poi posizionato invece un, un dente definitivo. Quello che va a cambiare tra il provvisorio e il definitivo, oltre al materiale, che nel provvisorio è una resina, nel definitivo parliamo o di una ceramica o di una zirconia, che è sempre una, un metallo ma bianco, eh, dello stesso colore del dente, ehm, per quanto riguarda la, il resto, la forma, la dimensione, il colore, poi ovviamente invece sono rassimilabili ai denti circostanti. Allora, dottoressa Carpegni, abbiamo una telefonata, sentiamo che è con noi. Pronto? Okay. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno. Eh, Roberto Lachiterno. Allora, Roberto, faccia pure la domanda. volevo eh, solo che una curiosità, perché il mio dentista ha detto che ha il colletto, un po', un po scoperto. Cosa vuol dire? Mm -hmm. Allora, i colletti sono la zona uh, del, del dente che è più vicino al, um, alla gengiva e un colletto scoperto può voler dire, dipende se è scoperta la parte radicolare oppure eh, è scoperta o si è consumato la lo smalto della, della corona, ma in questo caso eh, va a indicare che è un dente che nel tempo può avere un po' più di sensibilità perché appunto viene scoperta una zona che è solitamente, che è la zona dentinale, che eh, è più, è più Ah, è, più, è più sensibile e quindi eh, può richiedere una ricopertura della, del colletto tramite magari un'otturazione un o tramite la ricopertura del radicolare con un'aggiunta di nuovo della gengiva riportando la gengiva al posto in cui ma in è ma è una cosa è. risolutiva o bisogna ritorna anche sopra? scusi non ho capito è una cosa risolutiva o bisogna risparmiare anche sopra il tempo? Allora, può essere la l'otturazione risolutiva, ovviamente se bisogna capire qual è la causa che ha portato a questa scopertura. Se per caso, a volte può capitare per una tecnica sbagliata di spazzolamento, quindi magari l'utilizzo di uno spazzolino più eh, duro rispetto al dovuto o una pressione da parte sua durante l'igiene quotidiana, allora in quel caso ovviamente deve essere, se non viene modificata anche la, la causa, può eh, riformarsi. Se eh, invece dovuto a un problema eh, parodontale, eh, sì, dopo l'intervento bisogna poi ovviamente monitorare che, e effettuare le, i controlli e le cure del caso sì. per mantenere lo stato gengivale poi in, uh, in salute okay, sì. eh, no, no, no, no, un'ultima curiosità, per la, la classica pulizia di denti si? No? Sì. si chiama um, detartrasi, det det det giusto? detartrasi, det giusto eh, eh, secondo lei quante volte è meglio farlo nell'arco dell'anno? Uno, due, tre volte? due. Quello tre. dipende dallo stato parodontale del paziente, nel senso che, come dicevo, se un paziente ha problemi parodontali, quindi soffre di quella che era chiamata una volta la piorrea, può essere necessario farlo anche... Eh, magari due o tre volte l'anno, no, eh, io faccio soltanto diciamo, tartaro. Diciamo, quando il tantissimo non lo leva, ce n'è parecchio. Quello appunto è quello, dico: bisogna dipende. Poi, ovviamente, visitandola eh, sicuramente il collega saprà consigliarla. Minimo, minimo e sempre una volta all'anno. Sì, sì, ma a un certo punto mi sparo due volte all'anno, così uno si tranquilla. Eh, in quel caso lì perché almeno si riesce sicuramente a tenerlo più sotto controllo ed, ed evitare sì. che se ne formi troppo perché poi, ovviamente, più tartaro si forma più c'è il rischio poi di avere un danno anche a livello osseo. E, e poi, tutto anche però poi è più difficile levarlo. Eh, beh, diventa poi più lungo e più complesso, eh, certo, eh, assolutamente. Eh, mi ho accorto io un, un anno, l'ho saltato, e eh. il eh, dentista mi ha detto, appunto, che non aveva sempre Quello sicuramente ci facilita poi il mantenere tutto sotto controllo e lavorare senza che anche lei abbia magari poi fastidio nel, nel trattamento. Vabbè, comunque, Due volte all'anno va benissimo. Sì, sì, sì due volte all'anno, sì, assolutamente ripeto, in base al paziente anche due o tre volte l'anno se ha problemi sì. di formazione di tartaro parodontali. D'accordo, grazie, buongiorno. Buongiorno. Ringraziamo allora, il nostro telespettatore. Perché si forma il tartaro? È una, deposi ehm, sì, una deposizione in realtà minerale calcarea, che comunque di sali che abbiamo anche a livello della, della saliva. Inizia già a sei ore, da quando abbiamo lavato i denti, la, la deposizione ah. di mm -hmm. placca. In più viene facilitata dai... Eh, dei batteri che depositano ovviamente sostanze di scarto da quella che è la loro fermentazione degli zuccheri che abbiamo in bocca e, e quindi poi pian piano inizia a calcificarsi Allora, intanto abbiamo una telefonata eh, sentiamo chi è con noi Pronto? Pronto Buongiorno, come si chiama? Buonasera, Raffaele Allora, Raffaele fa Faccia pure la domanda eh, Si potrebbero fare... I denti argentati. I denti argentati, va bene. Allora, è una dottoressa. nuova moda, sì. Ah, ecco. È la nuova moda che segue alcuni rapper e trapper nel mondo della musica. Giovanita perché mi pare sì, che la voce fosse. E allora quello che, che ti consiglio Raffaele in realtà eh, non di fare tutti quanti ovviamente i denti argentati Quello che esistono sono delle mascherine che si possono appiccicare sopra i denti solo per eh, okay. appoggiare più che appiccicare Perché eh, rovinare tutti dei denti sani per renderli argentati per seguire una moda non è una cosa che eh no, nessun collega penso fare Ne volevo 3-4 però esistono, c'è la possibilità eventualmente di fare alcune, una mascherina da appoggiare solo nel momento in cui vuoi fare la foto o farli vedere. Quella è una cosa che, che si può fare. Ovviamente sempre che i genitori siano d'accordo nel, okay. nel farlo. Quanto si paga? E quello poi dipende da, bisogna vedere un attimino il, il lavoro da fare, le impronte, il numero di dentini da, da voler fare. Ok. Ok. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore, uh, immagino uh, sempre sotto l'egida del genitore. No, so per quello che dico infatti assolutamente sono mode... Fosse sotto la, la soglia... La soglia della maggior età, esatto. Sono mode purtroppo che ogni tanto ci sono, come brillantini, cose varie, si può andare incontro nel limite, ma sempre cercando di limitare quello che è il danno poi del dente. Perché? Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Domenico, da Domino Allora Domenico, faccio pure una domanda. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Eh, io ci ho preparato un consiglio, io ci ho fatto l'impianto sotto e sopra, uh -huh. e, e le quattro sopra e tre sotto. Okay. Però, masticando da, davanti, ballano sempre la dentiera, vado su e giù. Eh, ma Il consiglio che volevo chiedere era un altro, perché l'impianto sulla destra, sotto, come ho già 3 tre o quattro volte la, la dentista e me l'ho avvita, ma però dopo due giorni si balla di nuovo, muove tutto di nuovo, forse non è andato bene, non lo so. Allora, questo, quanto tempo fa l'ha fatto l'impianto? Eh, due anni fa. Eh, e da due anni ha, sem non è sem ha sempre avuto la stessa problematica? Sì, sì, sempre, dal primo giorno. Eh, allora, beh, bisognerebbe vederla fisicamente ovviamente per darle un, un consiglio. Esistono del, dei fissanti per, tra la vite e l'impianto della, della corona che possono essere applicati per stabilizzare maggiormente la tenuta della, della vite stessa Uh, sicuramente il fatto che continui a muoversi uh, ogni due giorni può essere, a volte, che magari no, no. Sia... Ogni, due giorni, ogni, ogni due giorni è il terno che ci muove continuamente quello sul più prato, quello della destra, ma quello dentro l'osso? Dice o solo la, la parte con cui mastica? Allora eh, la dentiera ovviamente c'è il mangio davanti e muove, balla un po', eh. però il, il perno della destra, che c'era ne sono e due della sinistra in bocca, mm -hmm. e, e, e il dentista lo avvita, poi dopo due giorni balla di nuovo, o lo so il suo oppure no lo so. Eh, bisognerebbe non effettuare una male. visita delle radiografie per valutare se effettivamente è il problema del perno dentro l'osso o soltanto dell'aggancio tra la protesi e il, e il perno stesso. Uh, Vedendola così, sicuramente una problematica esista tra le due parti, bisogna valutare quale causa questo suo problema. Eh beh, eh, posso, eh, posso, posso chiedere al dentista che mi ha, mi ha fatto gli impianti, esatto. oppure quello che mi ha fatto la, ai denti. Scusi? Quello che ha fatto gli impianti oppure? Oppure quello che ha fatto la, le, la dentiera, perché sono due diverse, uno è un chirurgo e l'altro è dentista. E dipende, bisogna valutare con entrambi assolutamente, poi le posso dire generalmente il, chi posiziona sopra la protesi può dare una valutazione anche sul, uh, sull'impianto se c'è una problematica sull'impianto, eh. non è che deve rivolgersi, cioè, rivolgersi esplicitamente solo a, una, a una persona, alla persona che le ha fatto l'impianto, uh, da quel punto di vista lì sicuramente chi poi ha posizionato sopra la protesi può dare le informazioni anche sul resto. Beh, allora vado al mio dentista che mi ha fatto il lavoro. Esatto. <ride> allora, non, non, eh, mi sembrava perplesso, non, non, non ho capito eh, se... Ci sono alcune situazioni che purtroppo senza valutare fi fisicamente il paziente diventa complesso aiutarle. Allora, mh, telefonata? Pronto? pronto? sono sì. il catalano Pies, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono il pronto? Sì, sono faccio un allora, azzeri il volume del televisore, se no continuiamo a sentire il suo nome più e più volte. Allora, azzeri ah, il volume... e Pronto? Azzeri il volume del televisore, se no non riusciamo a sentirla. Il televisore sì, abbasso subito. Sì, sì, sì. A basso, non il nome. Ecco, abbasso subito, eh. Sì, abbasso subito, Va bene? Proviamo, provi a parlare. Va bene adesso? Io, io eh, sento ancora la mia parla voce parla però. Tempo. Azzeri il volume del tutto. Parla dal telefono. Deve azzerare perché sennò evidentemente sì, sì. rimbalza la, la sua e la mia voce. Non si genera solo confusione. Ah, rimbalza la proviamo, voce. Proviamo così. Faccia la domanda. Mi sento adesso? Provi a fare la domanda, sì. Pronto? Allora io ricordo sempre di azzerare il volume del televisore perché sennò veramente facciamo una fatica terribile ad avere una conversazione adeguata con i nostri telespettatori. Dunque, tele televisore a zero, parlate e sentite esclusivamente dal telefono. Um, allora, dicevamo, mh, beh, un, un, un impianto che, che balla in qualche mm -hmm. modo... Qualcosa di anomalo ci potrebbe sì, esserci. Sì, ci, ci a sta. volte sì, allora può capitare ovviamente essendo che eh, si parla poi di un aggancio tra quello che è l'impianto dentro l'osso e quello che è la, la capsula, la corona eh, dato da una vite, ovviamente le vite, la vite di per sé può allentarsi e quindi può essere necessitare di, eh, di, riavvita di essere riavvitata. Uh, però, bisogna andare a capire se la problematica è solo questa, quindi meccanica, oppure se mo la mobilità è dovuta magari a una perdita d'osso intorno all'impianto o un'integrazione dello stesso. Allora, proviamo a sentire chi è con noi al telefono. Pronto! Allora, sono Catalano Pietro, mi senta dentro? Perfetto! Ottimo! Ecco, eh, sono due anni, faccio il complimento alla dottoressa, che è bellissima. Eh, sono due anni che sono passate. Eh, mi hanno messo i denti quattro penne sopra e quattro penne sotto, denti fissi. Uh -huh. Però sono due anni che i denti si rompono: eh, hanno fatto tagli e cuci, tagli e cuci, Cambiano appuntamento i tecnici, però mi si rompono mentre mangia, oppure quando mi si rompono dente, e stanno per attaccare il dente. Eh, mi dovrebbero mettere i denti provvisori, però il dente da due anni, adesso non l'ho avuto mai. Io i denti miei, come si devono, hanno pagato 13.000 euro e, e fino adesso non sono riuscite a mettermi i denti come voglio io. Eh, due, due giorni fa sono con un dente e mi hanno attaccato un altro dente, oppure ne ho ingogliate due. Eh. Lei ha quindi dei dei denti però fissi che sono ancora sono avvitati su questi impianti che le hanno messo sì, sopra, le, per perni me sopra e quattro sotto. Per Adesso c'è eh, eh, un tecnico mi ha rotto quelli eh, sopra c'è cioè manco due denti uh -huh. perché togliendo la vite non riuscivo a togliere la vite e mi ha spaccato la dentiera sopra a destra okay. mi ha, ha staccato uh -huh. e, e, e mi ma manco due denti sopra eh, e quelli di sotto non sono messi bene senza gengive eh, e Mi fanno i contenamenti Mi hanno accorciato la gengiva in poche però. E eh. i denti sono appoggiati sulla sua gengiva oppure c'è una sulla parte sulla gengive, sua gengiva direttamente? Okay. Allora, in questi casi se in, in due anni ancora la parte la... La parte dei denti in resina probabilmente, che in quest okay, in questa, con questa tecnica che eh, è stata eseguita probabilmente che è una tecnica di, eh, chiamata all on for, quindi di nuovo la, la ricostruzione di tutti quanti i denti su questi quattro eh, impianti, generalmente il provvisorio in resina eh, dopo, un paio, dopo sei mesi, un anno può necessitare eh, di essere eh, sostituito poi con una protesi definitiva in, in zirconia o in, in ceramica quindi con un materiale più resistente perché faccia conto che eh, purtroppo a volte la, la resina eh, si imbibisce di, di saliva essendo comunque continuamente in bocca e può perdere quello che è l'adesione o comunque gonfiarsi e, e rovinarsi quindi perdere un pochettino di resistenza eh, ma dovevano mettere i denti immediati, Io non me l'hanno messo immediati i denti. Eh, da quando mi me hanno messo neanche la protezione normale, eh, non riuscivo a metterla perché mi facevo male le di indire, Neanche quello che sono riuscito a metterla. Eh, quello purtroppo bisognerebbe valutare clinicamente cioè dal vivo la sua protesi e dove sono posizionati i suoi impianti io quello che posso dirle è che generalmente a meno che non sia una protesi che può mettere e togliere sugli impianti ma se è qualcosa di fisso fatto in resina dopo un annetto deve essere sostituito o rifatto eventualmente di nuovo in resina però fatto ex novo perché il materiale in, in resina quando sta poi tanto a contatto con la, con la saliva, con i liquidi si, si indebolisce un po'. Eh, io gli ho detto, mi dei denti buoni come mi, mi fanno stare tranquilli, sono certo. delle donnette giovanissime, e io non mi posso ribellare. Una volta mi sono ribellato e ci volevo schiaffare il negozio. Non, ehm, non arriverà a i fratelli mi hanno calmato, eh, però con le donne non mi posso arrabbiare, perché sono bravo, cerco di fare, però i miei denti stanno sempre. Adesso a, a sinistra a ammatticata, però mi sento sempre eh, leggermente pressata dal dente e batto continuamente i denti. Eh, ta, ta, ta, ta, eh, probabilmente ta, ta, deve essere, essendo state fatte tante modifiche, quello che le consiglio è poi probabilmente di rifarlo ex novo. Eh, Arrivederci poi, il, la dottoressa come in tutte le cose insomma la, in linea teorica magari eh sì. quello è, il, la è il lavoro e poi ognuno fa storia a sé la... ma poi il fatto di base è che poi ovviamente ognuno poi nella propria bocca deve essere stabilizzato e riguardato in base a quello che è la, la propria occlusione la propria, la propria masticazione e quindi come giustamente dicevi bisogna valutare tutto quanto nel, nell'insieme di ogni paziente. Nessun piano di cura un piano di cura standardizzato, esistono delle tecniche che ci aiutano e che ci permettono di arrivare alla soluzione, però poi ogni tecnica è adattata alla situazione singola di ogni, di ogni paziente. Oh, dottoressa, ehm, volevo tornare alla, al giovane che chiedeva i, i, i, i denti, denti argentati. argentati. ecco Ehm, ha consigliato delle, delle specie di mascherine delle faccette anche perché no non sono, non, sono faccette, non sono faccette perché allora per le carità. faccette prevederebbero di dover comunque un minimo toccare il dente ah. in questi casi soprattutto visto la giovane età eh, dei pazienti tolto che poi i genitori che approvino la cosa e da un certo punto di vista fortunatamente non sono tanti mm. ehm, si fanno proprio come fossero delle mascherine, invece di fare le mascherine trasparenti okay. vengono fatte in metallo così che il, il bambino la possa appoggiare sopra il dente non si tocca completamente non Beh. viene assolutamente danneggiato e sia reversibile in maniera immediata eh, proprio perché sono sono mode ma gli stessi rapper vari ce ne sono pochi che davvero la fanno sui loro denti sono generalmente tutte cose che vengono o appiccicate momentaneamente o solo appoggiate. poi le mode passano e, e uno <ride> si può tornare con... meglio. Ma assolutamente, esatto, quello è poi il, il fatto di, di base. È. Non... Sì, telefonata, Sentiamo che con noi. Pronto? Buonasera. Ti chiamo, ti chiamo Giuseppe e chiamo Darcy. Allora, Buonasera. Faccio una domanda. Buonasera. Intanto vi ringrazio per questa trasmissione. Volevo chiedere alla gentile dottoressa affrontare anche un argomento che è un po' de delicato ovvero sia quando gli impianti che sono stati ins inseriti anche da un professionista serio per carità di dio ma non molto attento poi vengono via e lì si creano dei problemi per quanto riguarda poi il rimborso di soldi non Quindi, è che costano proprio poco gli impianti. Può no, capitare allora. nel caso in cui ovviamente ci siano uh, sia stato posizionato un impianto uh, di che ci sia un insuccesso dello stesso e che no, questo non venga integrato all'interno dell'osso. Sono percentuali fortunatamente molto basse perché sono sotto il 2%. In quei casi non è comunque un problema, basta solo aspettare di nuovo la guarigione dell'osso e l'impianto può essere riposizionato senza problema alcuno. E non è detto che ovviamente riavvenga un insuccesso a, a riguardo. Allora, un, beh, comunque un bel argomento che comunque poi magari merita di altri approfondimenti. Non oggi perché il tempo, ahimè, tiranno. E dunque il, il computer della regia non ha cuore, eh? ci tronca di brutto, per cui <ride> siamo al termine. E allora ringrazio per essere stato in nostra compagnia la dottoressa Giorgia Carpegna. Grazie, grazie per avermi stessa. avuto con voi. Do la linea alla regia, grazie per averci seguito, ci vediamo ai prossimi appuntamenti di Buongiorno Dottore.